Per condividere una presentazione PowerPoint con Meet sarà sufficiente posizionare il mouse in basso a destra e cliccare sulla opzione Presenta ora. Dal menu a tendina selezioniamo l'opzione Una finestra. Per velocizzare la procedura e non perdersi nella vana ricerca di un documento che non si trova è fondamentale aver aperto la presentazione in precedenza, cioè prima di effettuare la condivisione attraverso la finestra. Clicco quindi sulla presentazione già aperta e poi sulla casella blu condividi. Questa è una modalità di visualizzazione che ci consente di vedere la struttura della presentazione, ma che non si presta molto alla condivisione in Meet. I partecipanti faranno infatti molta fatica a leggere il testo in questo formato. Per rendere quindi più fruibile la presentazione è necessario procedere alla visualizzazione a schermo intero, Cliccando sull'icona dello schermo in basso a destra. Coloro che partecipano alla video riunione vedranno quindi la presentazione powerpoint integrale. Per far procedere la presentazione basterà cliccare il tasto avanti che si trova in basso a sinistra. Eccolo. Per interrompere la condivisione dello schermo, in questo caso della presentazione, basterà cliccare interrompi condivisione in basso al centro dello schermo. Bye bye. Oh, oh, oh.